Niente è diverso. Eh, il posto è allora, il posto operaio è quello: il posto il posto Davvero Angelo Complimenti a tutti i saluti dalla tua. Lucia, alla grande, <ride> Alla grande Ciccio.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 che mi ha dato la possibilità di poter riavere le erezioni e quant'altro anche meglio di, quello che, di come stavo prima. Ecco.